Tanto la mia voce perché sono super raffreddata e <ride> ammalatissima, voce rauca tosse. Comunque, partiamo con Hidden City. Per chi vuol sapere dove sono nascoste le cose, cerco di fare abbastanza lentamente. Così vedete ogni oggetto dove è. intanto andiamo a prendere il gatto il regalo, via un altro ancora ok dove entriamo? intanto vediamo gli amici cosa ci hanno mandato mm -hmm. Perfetto, andiamo. Trovate nascosta qua sotto la sedia. Proprio roba da matti. Scacchiera. E una. E l'altra la trovate sempre o qui o sotto. Bottiglia. Allora se non è qua sopra. Ecco una sopra. L'altra se non è in piedi qua dovrebbe essere anche quella qui sotto la sedia il proiettore normalmente ce l'hanno qua e l'altro fanno l'inganno e lo mettono sulla foto ok invece il volano li trovate, eccolo uno qua a volte lo trovate dentro questa e sino, no, maggior parte lo trovate nascosto qua a destra, sopra, in alto e questa volta l'ha messo qua sull'angolo ok sassofano normalmente sono vicini e molto semplici da trovare perché sono sempre gli stessi posti e voilà <coughs> ancora qua lampada mazzato il baseball qua gatto bottiglia questa volta dove l'hanno nascosta <coughs> Nascosta qua, scarpe, <coughs> dollaro, chiavi, scusate ma proprio sono conciata male, cappello, mela, catana, qui, volano, vedete volano dovrebbe essere nascosto stavolta. Dentro, allora, volano, volano, volano, se non è qua, dove l'hanno nascosto, eccolo qua, ferro di cavallo, qui, beuta qua, manette qui, e la osa, e voilà, dentro il bucho, il, il libro. E anche questa l'abbiamo finita. Facciamo la terza in modalità contrari. casa, manette, gagliardetto, qua, scacchiera, la trovate qua sotto, pellicola. Insisto su questo perché in ogni volta trovate nascoste le cose in un modo diverso qua occhiali se non sono qua o qua o qua li trovate sempre sopra la televisione ferro di cavallo maggior parte lo trovate o qua o qui o attaccato qui o qui e questa volta è qui l'hanno messo cravatta la trovate o qui o attaccata qui o qui se no qua o qua e se no è qua e voilà ok andiamo a fare sempre la casa del collezionista in modo riflessi oppa oppa ingranditi sempre perché così riuscite a fare la cosa più veloce e partiti sempre dal, dal finale perfetto ok qua ci si vede già che ci sono cose diverse mm. questa la vogliono farla dura questi qua va bene la rosa non c'è perfetto vabbè andiamo qui le scarpe questo questo diverso dovete scegliere ciò che è diverso e che manca Ci manca una da capire qual è, così, così che non abbiamo, gravata c'è, allora gravata c'è, beuta c'è, occhiali qua, va bene ragazzi, come avete visto, anche questa l'abbiamo passata Vediamo ora in quale modalità ci mettono. Profili. Notte. Notte. Profili. Io intanto...